Oggi prepariamo insieme le friselle pugliesi. Vi faccio vedere come le condiamo. Le condisco in maniera semplicissima: quindi pomodoro, bello spragnato sulle friselle, così. Sale, origano. E poi l'olio, quello buono pugliese. Non lesinate perché è l'olio che è il protagonista dopo le friselle. Mescoliamo la farina. Aggiungiamo il sale e mescoliamo ancora. Quindi mettiamo il lievito al centro, lo zucchero e iniziamo ad impastare. E aí perché mettiamo un altro poco di farina. Eh? dopo la prima cottura in forno li andiamo a tagliare così adesso andranno di nuovo in forno a tostare e avremo le nostre friselle quindi le sistemiamo in forno andiamo a tostarle ed ecco le nostre friselle sono pronte come sentite sono belle croccanti pronte per essere condite e mangiate grazie per aver seguito anche questa video ricetta alla prossima ciao